Io sono Sara del laboratorio 47, che è il laboratorio artistico qua di sopra e abbiamo creato questo momento di talk per quanto più possibile aperto e dialogante anche con voi che siete qua a, che riguarda appunto, pratiche e teorie di, artistiche di militanza e diciamo, attivismo politico e, e qualsiasi altra suggestione ci venga a partire un pochino diciamo, dalla nostra esperienza qui dentro, nello specifico faccio un'introduzione brevissima su chi siamo e cosa facciamo, giusto per dare un contesto a quello che vi andremo a dire dopo. E sostanzialmente siamo un gruppo di ragazze quasi tutte dell'Accademia, ragazze, parlo al femminile ma non sono un gruppo separato, e quasi tutte che vengono dall'Accademia di Belle Arti, ma non solo che all'interno di Asca sia per affinità con il percorso politico appunto, di Asca, sia per, per un'esigenza di spazi in cui appunto, lavorare ai nostri progetti e eh, condividere dei linguaggi artistici in modo orizzontale, abbiamo aperto questa stanza che mh, ormai, adesso di due anni, continuiamo a sfruttare sia per... Appunto, eh, per delle ricerche personali, ma anche e soprattutto per diciamo, dare un apporto artistico e creativo alle lotte cittadine, non solo con le quali ci sentiamo affini, dunque, giusto per dirne un paio, la lotta di stratti, la lotta No Notav e così via. E abbiamo deciso di sfruttare l'occasione di questo festival per cercare di... per due motivi, diciamo, uno sicuramente è quello di provare a dire qualcosa, no? Nel senso che il nostro linguaggio d'espressione per lo più è quello artistico, quindi spesso figurativo, però non avevamo ancora avuto un momento di appunto, dialogo e apertura in questo modo con sia altri ospiti che diciamo anche solo i nostri amici e amiche e chi altri è qua a sentirci, e sia per avere anche una restituzione diciamo, visiva di mh, sia ciò che produciamo noi in minima parte. Di diciamo mh, chiamata aperta, che è stata proprio la call for artist, che probabilmente avete letto sui social, uh, rispetto a chi, chi altri non, ha, non fa parte di questo percorso, ma voleva portare un contributo uh, appunto artistico a questo festival, questa esposizione e così via. Mm, dico ancora due cose veloci. La prima è che spero che non sia. Cioè, questo è il primo momento, ma spero vivamente non sia l'ultimo, perché è stato veramente molto interessante e stimolante lavorare con un sacco di gente così c'è stata una, veramente un'ottima risposta e una super partecipazione questi giorni anche nell'allestimento su della mostra, per cui è, stata è stato veramente un percorso molto orizzontale e condiviso e questo, cioè per questo vorrei ringraziare tutti le artisti e gli artisti che hanno partecipato e che è venuto a da darci una mano in queste giornate infinite <ride> prima di oggi e, e ancora anche che come penso in tante tanti sapete già c'è stato qui in Alaska un sequestro abbastanza eh, grosso di attrezzature musicali eccetera e diciamo che dal non mi dilungo su questo ma posso, penso di poter dire che dal nostro punto di vista questo è l'ennesimo attacco no, al organizzazione giovanile creativa e così via, sia nei momenti di socialità che di creazione e confronto e questa mostra secondo noi si inserisce anche bene all'interno di in qualche modo questa risposta che cerchiamo di dare alla città di Torino e non solo rispetto alle attività che nascono qua dentro che uh, sì sono inerenti alle lotte politiche ma uh, nel momento in cui abbiamo uno spazio fisico in cui incontrarci eh, ci permettono anche di inventarci nuovi modi, nuovi linguaggi di comunicare delle cose e, e quindi niente, questo, sono, diciamo, questo è il contesto nel quale è nata questa idea e adesso lascerei la parola alle persone che sono qui con me che sono Ray Trai che è una curatrice indipendente anche nostra amica che ci ha aiutato parecchie parecchio in uh, questo, questa folle idea e, e quindi ringrazio già in anticipo, Giorgio De Finis che è arrivato da Roma che è appunto direttore del MAM e Dimitri che è una nuova parte del laboratorio e ringrazio un sacco e, e quindi niente, se, appunto, ripeto che vuole essere una, un, percorso, un incontro quanto più possibile dialogante quindi... Interrompeteci, prendete la parola tranquillamente e grazie ancora di essere qua. Ciao a tutti e tutti, eh, vabbè, ringrazio innanzitutto le ragazze del laboratorio e il laboratorio in generale, Giorgio, eh, Dimitri tutti voi per essere qui. In realtà ringrazio appunto le ragazze soprattutto per avermi invitato e avermi aperto le porte dell'app per poter prendere a parte a questa organizzazione di momento e mostra. Eh, beh, innanzitutto vi racconto perché sono qua, eh, appunto quando le ragazze mi hanno chiamato un mesetto fa ho deciso di eh, prendere parte e accettare insomma a cuore aperto l'invito, perché penso che, insomma, mh, ho pensato che fosse necessario eh, dare un contributo uh, all'organizzazione, sia come person individualità personale che come individualità artistica. Eh, quindi abbiamo ragionato un po' su come organizzare la mostra, come organizzare questo momento, eh, abbiamo pensato che fosse necessario sia organizzare una discussione che fosse il più possibile aperta e orizzontale con eh, chi ha partecipato alla mostra e chi è venuto a guardare la mostra, eh, di discussione sul perché abbiamo deciso di fare anche qualcosa di pratico, eh, chiedere di lasciarci lo spazio in primo piano per sovvertire completamente lo spazio rispetto a quello che è abituato a essere, ovvero delle sale che aspettano so, dei collettivi ma differenti, e, e quindi poi abbiamo ragionato sul fatto di in, rimanere una mostra chiusa: eh, quindi eh, fare una cosa solamente in e quindi organizzare una, una mostra collettiva del laboratorio o invece eh, se fosse invece più necessario e urgente chiedere eh, a tutte e tutti di partecipare eh, per organizzare un momento di collettività a Torino eh, che spesso a volte manca e soprattutto dal punto di vista artistico quindi eh, abbiamo deciso di aprire la call eh, in modo completamente orizzontale e aperto per eh, proprio vedere quale fosse la risposta anche di solidarietà rispetto a quello che era successo eh, appunto il 26 di gennaio e abbiamo ragionato sul fatto che fosse interessante anche appunto aprire un momento di discussione e di dialogo con il pubblico ma anche con del, le persone esterne e per questo abbiamo deciso di chiamare Giorgio che è fondatore eh, del MAM di Roma, l'inclusione dell'altro ed dell dell ospitato eh, al Metropolis Sex Macatoyo che ha una situazione eh, analoga per quanto riguarda perlomeno la poetica di quello che io penso che sia uscito fuori dalla nostra esposizione perché è un posto che racchiude eh, opere d'arte, soprattutto di arte pubblica, politica, eh, in un posto che è semi chiuso perché è un edificio, ma non solo, ma eh, diventa una cucina di idee, immaginazione, ricerca, sperimentazione e apertura delle comunità che spesso rimangono marginali mm, a questo punto lascerei la parola a lui per presentarsi mm. e raccontarci un po' dell'esperienza eh, del MAM e aprire poi la discussione a tutti Scusate, siamo un appunto tecnico, vi chiediamo di fumare al di fuori di questa sala, quindi io nel corridoio o di là. Scusate. Grazie dell'invito, mi sento un po' con la bottiglia al baro della nave, speriamo cioè, di non uscire a pezzi. Diciamo. No, però no, era un grande onore, insomma, tra l'altro non avevo capito che questa era la prima e questa era la prima intenzione di questa festa era, diciamo l'ingresso ufficiale delle arti visive dentro la scattasura, quindi insomma un... che ci... ci vengo adesso, non lo so, un ulteriore piacere. Eh, diciamo, il mamma è... non è uno spazio proprio come questo perché è un'occupazione eh, abitativa, diciamo, quindi dove vivono 200 persone e dove l'arte è arrivata a un certo punto anche con l'idea che potesse proteggere diciamo, cioè le persone no? perché eh, viviamo in un mondo in cui se si cacciano no? 70 minori con le famiglie esce un trafiletto sulla Repubblica che recita se esce Bonificata l'area di Valenza Chirurgi, no? se distruggi 6 700 opere d'arte, quante ormai ne abbiamo in 11 anni? Non le contiamo più, ma a certe volte le abbiamo anche contate, è un patrimonio, no? quindi diciamo che un primo mi, mi si chiedeva di affrontare alcuni paradossi, diciamo, del nostro mondo dell'arte. Il primo paradosso, che abbiamo visto, è che l'arte vale più le persone no? questo eh, lo assumiamo come un dato di fatto no? però cerchiamo come il lottatore finito, eh, diciamo, di no? sfruttare l'aggressività altrui per, per eh, dire, sconfiggere l'avversario diciamo, una mossa difensiva però una mossa che sta funzionando che il Metropo, inizia lì con il suo museo abitato, da 11 anni questo percorso a un certo punto ha iniziato a funzionare, ha iniziato a far parlare eh, un po' in tutto il mondo di questo strano villaggio di Asterix che veniva attraversato da artisti di tutti i tipi, altra cosa che un po' caratterizza il progetto, cioè museo dell altro, dell'altro e dell'altrove, si chiama dell'altro e dell'altrove, non del noi, e, e qui, so come dire, quindi l'idea è che, diciamo, dentro una scatola che ovviamente dire, ha la sua identità, ha la sua identità politica molto chiara, no? chiunque viene a lavorare a Metropolis in qualche modo sottoscrive una a foreign property se no il suo diritto esiste quindi questo è evidente però questa scatola è sufficiente a liberare gli artisti no, dall'essere degli illustratori della battaglia politica che lì no, si, si, si fa quindi anzi l'idea è proprio che in questa città medice dove vivono già persone provenienti da almeno tre continenti ma ogni, ogni arrivo, ogni singolarità artistica arricchisce questa idea della diversità cioè noi l'abbiamo chiamata barricata dell'arte ma Pablo Shauren ex indiano metropolitano, un certo artista di Chiara Fama lo ha definito una barriera corallina mi piace molto come definizione però. Diciamo, un posto dove convivono tutte le forme eh, di vita e Metropolis metropoli faccio breve che poi magari mi piace più se diciamo, ci sono questioni su cui eh, vogliamo ragionare insieme raccontare una storia che poi forse insomma, trovate anche in giro perché se ne è scritto ma diciamo il mamma ha avuto la forza eh, a un certo punto Dire, di conquistare il passato di una parola tra virgolette cioè il museo arte contemporanea di Roma che io ho diretto per due anni chiamando Asilo, no? Asilo cioè quell'esperienza della biblioteca est più estrema di Roma dove vivono i Roma nel quartiere no? purtroppo come dire, raccolto il metallo dal cassonetto, è andato nel centro di Roma no? a portare questa, eh, diciamo così, questa lezione di apertura. No? Cioè, le porte del macro di Roma si sono aperte, abbiamo tolto il biglietto d'ingresso, abbiamo detto a chiunque ci porta una proposta interessante, famoso, non famoso alto, passa, basta che ce ne niente, anzi ci piace che si rischi, diventa un museo nello spazio-tempo in cui sta dentro il marco. Cioè abbiamo immaginato di costruire questo museo tutto insieme, cioè di aprire la città per diventare uno spazio da costruire, come spazio del comune, come spazio agonistico, dove sul tavolo si mettessero delle questioni che non andavano però risolte cioè, e quindi poi riferisco il concetto dell'identità che secondo me è un po' una trappola cioè è importante a all'identità, diciamo sia, sia psicologica sia come dire se poi culturale o politica però è interessante avere dei luoghi dove eh, le forme di vita si possono incontrare e possono confrontarsi anche in maniera diversa cioè, non trovare punti in comune no? cioè, questo, questi spazi secondo me sono spazi più interessanti che spazi dove siamo tutti eh, ecco per questo metropoli sì, io penso sia sì, un po' nonostante le provenienze geografiche diversissime lingue, costumi, circo, quello che vuoi anche religioni che non si nominano ma poi abitazioni esistono eh, come dire sia un po' il villaggio di Esterix ma mano invece vuole essere il bar di quelle e Ciao a tutti e tutte io mi chiamo Dimitri e sono stato chiamato per fare il disturbatore in fin dei conti e... Parto da un aneddoto, perché alla fine vivo di aneddoti e la prima volta che ho incontrato le ragazze è che sono venute nel mio laboratorio, nel laboratorio che gestivo col mio collettivo di IDROLAV in Cavallerizza che aveva un'idea che era quella che oggi forse trova ehm, spiegazione nel laboratorio, nel Lab 47 e questo laboratorio stava in Cavallerizza e, dopodiché ovviamente come tutti saprete visto che ci conosciamo tutti più o meno, chi non mi conosce, ciao sono Dimitri eh, è stato sgomberato e da quel momento però è stato un grosso, esperi è stato un grosso esperimento eh, secondo me di aggregazione eh, che però purtroppo peccava di una sola cosa eh, la pratica politica e la coscienza politica e quindi rivedere eh, le ragazze che venivano nel laboratorio, eh, perché facevamo tutti l'accademia, perché partiamo da questo presupposto che io come ragazze facevamo l'accademia, chi più chi meno, con le possibilità, io personalmente l'ho fatta con la borsa di studio, nessuno di noi si poteva permettere una, un laboratorio, come i macchinari, quindi gli spazi sociali uh, delle nostre città ci hanno permesso attraverso i benefit, attraverso quello che poteva essere l'auto-organizzazione di poter investire all'interno di spazi che potessero essere sempre aperti che potessero essere sempre aperti a tutti e fruibili e attraversabili e quindi secondo me questo è un grosso di partenza da cui dobbiamo, in cui ci dobbiamo porre e allora proprio la, la domanda che mi viene a fare da Giorgio è proprio questa, cioè quanto è importante a un certo punto sviluppare all'interno di un piazzo qualunque sia una, eh, una coscienza politica che possa anche abbracciare eh, una pratica artistica e come le due devono comunicare, come dovrebbero comunicare. Oh, se c'è risposta, eh, dico sempre in parte credo di aver già risposto però uh, no, hai ragione la cavalleria poteva difendersi meglio quindi, uh, sì, sì, sì però diciamo ci sono ogni spazio c'è un po' una propria no? Uh, una sua natura assai specifica e quindi secondo me sono tutti, gli spazi indipendenti sono tutti eh, fondamentali e interessanti. Poi c'è quello, come dire, un po' più identitario di un altro, quello dove, come dire, eh, anche gli artisti si esercitano, non si trattano mamma, non si esercita nessun artista nello specifico, cioè non è un posto che c'ha gli studi eh, o no, appunto la stambrilla come qui, c'è il male, è un posto dove vivono detto, le famiglie, gli artisti che vengono magari da posti come questo, oppure vengono dai loro studi, arrivano e, e, all'interno di questo gioco fondato sul dono perché non c'è nessuna economia dentro il mano. è come dire che non ci sono soldi perché anche comprare la vernice bianca costa, no? E è cavolato cavolata dire che non ci sono soldi, però non c'è economia nel senso che tutte le opere realizzate a mano sono state realizzate dagli artisti, come a loro spese potevano essere opere fatte sui carta, quindi nessuno chiede, diciamo... No, di spendere i propri denazzi, ma cioè, ci sono stati anche interventi molto molto erosi, immaginativi, di eh, che chi ha potuto e voluto si è concesso, diciamo. però eh, il PAM è così, il PAM c'è questa regola, cioè, che, eh, si sta costruendo questa opera eh, unica che poi va nel messo con una un po anche le grotte di Lascaux del terzo millennio è un posto completamente ricoperto eh, di arte dove ciascuno, a differenza dei musei classici, Cube, no, ciascuno si incastra nell'altro, convive nell'altro dove si cercano strane, come dire, no, come il strani incastri dentro questa struttura abbandonata, oggi abitata, ripeto, da 200 persone. E che è diventato un grande massimo, un po' come qua, però è ovunque nelle case, su, su, su, eh, diciamo le regole del gioco gli sono pieni e porta a un dono che è come sottoscrivere una petizione per salvare un robot se in questo modo, grazie all'arte, lo stiamo salvando, perché di ieri la notizia, ora noi siamo sempre in a siamo i primi nella lista degli sguardo da fare da un po' però ieri mi pare da aver letto che siamo entrati nel piano casa di Roma, cioè che dopo, no, non è tracessi, vuol dire che l'amministrazione Roma ha deciso che il time e il devono essere tutelati eh, dalla città, non so cosa voglia dire o come verrà, ma è una cosa c'è una bella notizia, direi. Notizia. Beh, direi che se avviene una conquista, poi capiamo cosa vuol dire perché quando uno spazio. Io non so se, se lo sapete, ma insomma, quella fabbrica occupata è di proprietà di Salini, cioè è del primo costruttore italiano. È di quello che dovrebbe fare il ponte sulla stretta di sì, Messina che ha fatto il ponte di Rezzo Chiara. Dicevo, è, quindi, non è la fabbrica pannolata, è una proprietà del numero uno, di Wibbit, quello che quando si tratta di fare le grandi opere in Italia è, diciamo, quindi, diciamo, il numero uno. Cioè, è, è, quindi riuscire, anche grazie all'arte, questo strano processo, a questo incontro, secondo me, felicissimo, tra abitanti, militanti artisti, che non sono necessariamente militanti e sicuramente non sono militanti in quel posto secondo me forse può generare questa specie di assurdo miracolo insomma di, eh, diciamo quello che, che credo sia importante è anche trovare dei modi eh, come dire, evitare cioè, questi grechi trovare delle strategie anche nuove che spiazzino cioè cercare di dire condurre questa battaglia, no? Come dire, no, come una trincea, cioè non ci mettiamo in trincea, eh, no, Come la prima mondiale, aspettando, cioè, un tempo, forse nel caso delle occupazioni si poteva anche fare oggi, sappiamo che ogni occupazione che si perde non si riconquisterà mai un altro spazio, perché le, le pene sono diventate veramente dure, diciamo che... Immaginare che la mattina dopo mai un altro spazio, diciamo. quindi, quindi, secondo me, bisogna la cioè anche l'arte può aiutare eh, a inventare un modo nuovo anche di condurre le lotte diciamo, per gli spazi, no? le lotte per il diritto alla città, per il diritto alla democrazia. con quello che è stato detto fino ad ora e volevo fare solo così una riflessione su quello che è invece l'arte eh, di questo tipo, ovvero l'arte che cerca di trasmettere un messaggio che sia politico, sociale, collettivo, eh, che parte soprattutto da comunità marginali eh, che spesso volentieri vengono considerate marginali da quello che è la nostra società contemporanea. Uh, e l, l, l, il pensiero che facevo io è questo, ovvero mh, ho sempre creduto che, no, mi sono sempre messa molto in contrapposizione contro le istituzioni, soprattutto artistiche, uh, ovvero ho sempre pensato no, che i musei debbano essere liberi, probabilmente come la maggior parte di tutti e tutti, uh, che non sia giusto considerare l'arte un mondo a sé stante, un mondo elitario che non venga capito. Mm, durante il mio percorso di ricerca e di studio eh, ho preso anche grazie ad artiste, artiste e altre persone con cui mi sono trovata a confrontarmi, che in realtà a volte il dialogo con le istituzioni può essere anche costruttivo eh, nel momento tale in cui soprattutto, e questo insegnamento lo devo soprattutto ai gratis spammi in realtà, nel momento tale in cui con le istituzioni no, puoi provare ad avere un dialogo o meglio riesci ad avere un, dia ad avere un dialogo quindi tu sei libero libera di esprimerti come meglio credi e senza che eh, nulla ti venga censurato quindi in relazione a questo in realtà io volevo, ero molto curiosa anzi di sapere eh, qual è stata quindi l'esperienza al macro come direttore artistico ma appunto di far avvicinare eh, uno spazio come quello del MAM ha delle istituzioni che spesso sono chiuse elitarie eh, nel senso che eh, vengono raggiunte solo da un certo numero di persone che sono o veri interessati ben interessate che si a volte sacrificano anche banalmente per pagare un biglietto oppure persone che gravitano intorno al mondo dell'arte ma Uh, da un punto di vista che per uh, la società contemporanea è un punto di vista abbastanza italiano le gallerie, uh, i visitatori che possono permetterselo, i collezionisti eccetera eccetera eccetera uh, quindi appunto ero un po' curiosa di sapere questa cosa qua e di sapere come avete fatto a probabilmente vincere anche delle lotte o, a, o no uh, se vi siete trovati anche nelle situazioni in cui vi hanno detto no, questo no quindi di censura, e insomma come è stata questa esperienza a riguardo, insomma, tra istituzione e non istituzione. Intanto, una piccola sì, precisazione, quando si chiama museo, anche quello di Metropolis, cioè, non è che l'abbiamo chiamata con una parola, ma sì, no, appunto, chiamano la sono i musei e dice perché chiamare un'occupazione abitativa, un museo? No. L'idea era proprio quella di, di nominarci istituzioni, so, l'idea è proprio che l'istituzione non arriva da lontano da qualcuno che no, ti riconosce non, cioè, decide che ci deve essere un museo, l'idea è l'autonomia, dire istituzioni siamo noi, al Papa abbiamo deciso di chiamarci museo, se uno ha il un giardino sotto casa della iuola può decidere di chiamarlo parco, però eh, è un'istituzione, cioè, tu quando usi queste parole, stai, ti stai definendo, autonominando l'istituzione. Eh, Anche il Papa è stato così, io non ho diretto il Museo d'arte contemporanea, io ho detto mi date carta bianca, allora rinomino, infatti si chiamava Madrasilo sono cambiate le regole abbiamo tolto il biglietto di abbiamo tolto anche le mostre, perché le mostre si fanno con molto più vagi di quello che avevamo allora, e poi le mostre durano due, mentre in quei due anni in realtà dovevano essere quattro, poi ce l'hanno segati due, magari se interessa spiego anche perché ma diciamo eh, mi diciamo, interessava che quei due anni fossero, potessero ospitare a Televoce il maggior numero di diciamo, forme di vita possibili, artistiche e non solo. Quindi abbiamo trasformato il museo in tante stanze, ogni stanza aveva le sue regole nel gioco erano stanze per progetti relazionali, partecipati, quando si entrava nel museo e lo poteva fare tutti i giorni che era gratis, c'erano quattro scatole di vetri che hanno chiamato gli acquari, ma un, di, di singhia, in realtà era un modo che era avere degli atelier dove no, vedere, nascere un'opera d'arte diciamo che in no? Quindi era un'opportunità di vedere eh, non nell'opera presa al museo che qualcuno te la spiega oppure neanche che ma vedere l'artista e poter anche bussare e chiedere qualcosa all'artista. Abbiamo quattro di questi atelieri a settimana, quindi 16 aggri al mese, metti per due anni, cioè comunque abbiamo potuto seguire giorno dopo giorno no? queste opere dentro il museo diversissime, perché è un'altra cosa il magazzino sì, faceva era cogliere artisti, dovevano essere artisti, diciamo, artisti giovani, ma invece nel senso non è Napoleone, neanche quello della mimica, cioè dovevano fare questa scelta, che è una scelta che ho detto anche perché dentro il museo si valorizza l'opera, si come dire, portano i cavalli eh, dopati le corse diciamo. cioè, e soprattutto si uccidono tutti gli altri cioè quello che fa il cosiddetto sistema dell'arte io in qualche modo combatto anche se poi penso che possa anche fare il suo gioco come tutti no? però dentro lo spazio pubblico l'ho combattuto fortemente è quello di eh, far sparire gli artisti, cioè, il primo compito del sistema dell'arte oggi è di fronte al fenomeno dell'arte spazza, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono milioni di artisti tutti singolari, eh, cioè, tutti diversi, quindi impossibile da valutare, da seguire, cioè, È una specie di tsunami, cinque continenti che opera oggi nell'arte contemporanea, c'è cioè, anche, eh, ci sono amici a origine australiana cioè, non sono arte alta cioè oggi stanno nelle gallerie insieme no? quindi diciamo dentro questo tsunami dell'arte come dire il mercato e la finanza selezionano, no? no? cioè, nel sistema finanziario americano sono 40 gli artisti cioè, questo ci aveva detto un esperto che si chiama Don Thompson che è l'autore di un libro, lo 26 milioni di dollari, cioè il bestseller, diciamo, dell'economia dell'arte, gli artisti nel sistema finanziario americano sono 40, 20 statunitensi, 20 di, di altri paesi. Probabilmente l'unico italiano che figura in questo, questa rosa di nome è Maurizio Catalan. cioè voi pensate che tutto quello che è indicato Italia, cioè, noi che chiamiamo sistema, non esiste ma neanche i musei italiani esistono dentro quel sistema, quindi è chiaro che è un sistema finto, cioè, no, i musei esistono, ma per questo mondo qui l'unico museo degno di una qualche attenzione in Italia è la Fondazione Reproavegno, cioè, no? cioè i rivoli no, non so se mi spiego. Diciamo che noi abbiamo cambiato le regole del gioco. abbiamo detto che il museo non è il pezzo della massima valorizzazione del cosiddetto sistema dell'arte che in questi giorni con Ido Liba sta rivendicando no? come l'unico, diciamo, no? cioè quello che vede l'artista, il collezionista, il critico, il gallerista e alla fine il museo c'è cioè, questa specie di, di sacra corona. <ride> è tutto il resto, no? Quindi noi lo abbiamo aperto riportando il museo alla città, uscendo il museo è un pezzo di città dove l'arte e il cittadino si possono incontrare, no? Per una crescita culturale. La crescita culturale è uno spazio democratizzante come lo ha tentato di definire, diciamo, lì con Machioto proponendo questa nuova definizione che l'Italia ha ovviamente bocciato perché il museo non è uno spazio democratizzato, c'è cioè un museo è alta roba, ci vanno le cose di valore, nel mio museo le cose di valore, perché poi tu dici beh allora fatti lo non non usare no, lo usiamo perché il museo d'arte contemporanea ha quell'aura quell che tu devi usare, come dicevo prima, come il lottatore giudo. No? Cioè, se il museo d'arte contemporanea è quella cornice che permette a un rinatoio di diventare fontana, come da Gli in poi, cioè, qualunque oggetto del quotidiano dentro un museo è arte per definizione perché viene trasmutato da questa soglia magica in qualche modo. Allora, quando io porto l'assemblea orizzontale di Metropolis dentro il museo, Trasformato l'assemblea in un'opera d'arte. Ho detto, sto valorizzando l'assemblea eh, democratica orizzontale di Metropolis. No? Quindi lo uso, uso per dire altre cose, cioè, non per far crescere un mondo di cui di mercato un artista. Cosa ripeto, non c'è niente di male, tranne il fatto che se moriva di fame prima, con quella crescita definitivamente rinunciata all'ipotesi di rendere un quadro perché, diciamo, non gli fa bene né in fondo l'artista a lui né a lui né a a oggi né a lui né a a ti, ti digerisci, ti disputa sotto forma di oggetto vendibile eh, mi trovo sempre no, a dovermi io come artista o creativo, chiamato come vuoi eh, mi, trovo, mi trovo sempre a dovermi mettere lì con la, la, la causa del compromesso quindi, di no? dovermi trovare sempre lì a avere un compromesso con quelle che sono delle istituzioni, delle... Eh, e quindi a trovarmi, a rivedermi con la mia coscienza, a decidere se fare una cosa o non farla. No? Eh, questo, a mio parere, a mio avviso personale, eh, viene fuori da mh, ovviamente tutto quello che è l'esperienza che ho di autogestione all'interno degli spazi, come raccontavo prima, per cui nessuno mi ha dato niente, poi a un certo punto uno arriva e fa, bravo, ma sei fortissimo! Eh, e dice: sì, e te ne potevi accorgere, dieci anni fa, e mi facevi fare al freddo tutta la vita, <ride> sono dieci anni che sto al freddo, no? Eh, e quindi da lì io ho incominciato, personalmente, ad avere un po' di parezzi, no? E come ti raccontavo prima, no, eh, mi è stato chiesto più volte di fare murales giganteschi, eh, No, eh, andare nei, nelle periferie, eh, andare in spazi a riqualificarli eh, e quando ero, eh, quando ero giovane, un, un po' più giovane, non è che sono vecchio, però un po' più giovane, quando ero giovane eh, avevo pensato ma cavolo, ho svoltato, no? ho fatto la svolta, eh, faccio un sacco di soldi e va a e invece, e invece poi mi sono dovuto trovare davanti al fatto che poi queste case, dove io magari dovevo andare a dipingere, manco c'avevano l'acqua quelli all'interno, no? e, e giustamente Giorgio poi mi, mi fa sì però guarda che sono due cose di spese diverse <ride> <ride> sono voci di spese diverse di miei. e quindi però mi sono messo in contraddizione a un certo punto con me stesso, e mi sono detto, cosa però tu vuoi andare a fare questa cosa, anche se siano due voci completamente diverse, vuoi andare a fare questa cosa qua? Per cui poi vieni dopo do, un tot, e comunque, vi ripeto, dopo 15 anni fa mi correva dietro la polizia mentre facevo un graffito. Oggi mi dico: oh, bravo, sei bravissimo, no? E, e, e quindi, eh, la, mia, la, mia, la mia domanda è quella di riuscire come quale grado di compromesso arrivare, quale grado di compromesso mettersi via e dire no cazzo, questo non lo faccio, questo sì, da cosa deriva quello? È è una roba che mi interrogo tantissimo tutte le volte, faccio una piccola premessa io lavoro in tutto questo a un certo punto ho deciso che no. non facevo graffiti giganti a meno che non fossero nelle fabbriche o negli spazi eh, e oggi come oggi io lavoro per Save the Children che è male <ride> è male da questo punto, un punto di vista, dall'altro però eh, mi dà la possibilità di conoscere tanti ragazzi di fare laboratori e con questi ragazzi e fargli capire che nel nostro nel nostro paese, eh, nel nostro occidente, a differenza dei loro, è possibile magari poter pensare di eh, autodeterminarsi anche attraverso le proprie idee artistiche. E allora un consiglio forse, chiedo un consiglio, chiedo come, come doversi mettere sempre di fronte a, che è difficile sicuramente, a quando poi, ripeto, una, una società che, ti, che, che fino all'altro giorno ti rincorreva oppure ti dà gli sfratti, oppure ti, dà, ti viene a, a portare via le cose e poi a un certo punto ti dice ah ma sei bravo, dai vieni che eh, la svoltiamo, non so come dire mi sono spiegato? ok, grazie si sì, si, sì, non ti sei spiegato bene ma diciamo intanto per me non c'è una regola cioè, direi compromesso un artista non lo deve mai accettare, nel senso uh, cioè l'arte è una cosa, come diciamo, sappiamo tutti di è inutile, è una cosa dove... no anche, cioè inutile nel senso è una cosa più preziosa per me, me l'umano l'ho già detto, però è inutile nel senso nostro, cioè sono utili le foglie, come dicevi tu, riscaldamento, no, anche la mamma quando noi siamo arrivati a una da fare, io sono arrivato con gli stalchi, il mio amico Francesco Guerrero, ma qua bisogna fare le foglie e basta parlare. No, bisogna fare l'arte, le foglie l hanno occupato, sono in autocostruzione, io non so fare loro, meglio di me, le fanno oppure, dovrebbe fare lo Stato, dovrebbe fare qualcuno, ma io faccio il mio, che lì serve. A cosa serviva l'arte ai metropoli? regalare un'istanza di libertà, cioè, oggi gli artisti sono quei pochi, ho detto prima sono milioni, milioni, però sono sempre pochi rispetto ai miliardi, no, quindi, no, no, no, sono quei pochi che per il mestiere fanno quello che un tempo potevano fare tutti gli umani, cioè, no? cioè, oggi non tutti gli umani possono prendersi questa libertà questo, no, di fare essere anomalie, di fare, di creare un proprio mondo, di cancellare la lavagna e di disegnare il mondo come no, anche presuntuosamente fa l'artista poi viene richiesto di fare no, perché l'artista è questo cioè, se non fai questo singolarmente come si può, no? E devi fare in modo originale, devi essere tu e basta no, questa è una cosa che noi abbiamo, cioè, noi abbiamo giocato il gioco dell'arte nei metropoliziani più volte. La prima volta che è un razzo per andare sulla Luna, che è stata la nostra proposta. Mi voglio agacciare, le vite di scarto di Bauman, cioè, noi sappiamo tutte le difficoltà, perché non ce ne andiamo su un pianeta e ricominciamo. Cioè, no, la luna è sempre un proprio dito Pia, il foglio bianco dove scrivere nuove regole. E abbiamo fatto un anno di lavoro, No, cioè non pensando alle foglie, cioè Metropolis che deve mettere insieme il pranzo con la cena, ogni giorno, per un anno ha giocato ai giochi della luna. Ma questo gioco cioè, è stato importantissimo, cioè, no, non ha solo fatto nascere il Mamma, ha fatto difeso Metropolis, gli no? ha dato una scienza di via, cioè, ha sostituito i bisogni che rimangono bisogni schiaccianti. C'è però con il sogno con un'altra cosa, no? No, questo è Poi sui compromessi, ripeto, dipende cos'è, ripeto, l'arte appunto è inutile quindi deve essere onesta. Io parto da questo presupposto, poi è pieno di artisti disonesti, nel senso con se stessi può essere, hanno sbagliato il mestiere, quindi non non fare altro, cioè uno fa, se è disonesto può fare l'avvocato, può fare il marcialista, no, ma le forme onesti, no, non lo so, ci sono tante persone, cioè che uno proprio si dice, no, puoi fare il fare, puoi fare il cose, di no, diciamo, l'artista secondo me perde, cioè, ti suicidi se sei disonesto, cioè non ha nessun senso, no? Cioè, se io passo tutta la vita a fare una cosa ci devo credere profondamente no? quindi, quindi compromessi che intacchino questa sorta di purezza infantile, come di questa onestà radicale dell'artista zero eh? compromessi per mangiare per fare la spesa tutti quelli necessari cioè, però è un'altra cosa cioè io dico attenzione cioè non fare compromessi dell'arte, cioè proprio cioè se, se viene il gallerista e ti dice fai così, non fare così, se questo distrugge la tua idea artistica non lo fare, se puoi come dire, accettare la committenza per andare a fare la spesa del GS, si può fare, penso, se non è il contrario a un certo modo di, cioè, Uno come blu non lo può accettare, perché blu. Dire, ha fatto di quelle scelte la sua, no, la sua chiave artistica anche, no? quindi c'è quel rigore che se sbraga di altri no, non l'hanno fatta ma non è che per questo sono da condannare cioè fanno delle scelte Il club però decide anche io comunque di avere una vita veramente a zero spese, sta su una roulotte, gira con le roulotte, sta. se no per dire, perché lui ha veramente deciso di fare quello. Io per esempio già una differenza, per esempio, che non veramente a livello, però è che io per esempio faccio il compromesso con mente come quello di siete decidere per poter portare la pagnotta a casa, ragazzi, cioè, eh, Questo è la cosa, eh, tutti dobbiamo mangiare quindi ognuno come dire, non ci sono regole su cui diciamo quello che secondo me invece è importante è, eh, come dire, non fare compromessi con quello che è no, la propria arte con quello sì esatto legato a questa cosa infatti c'è stato un esempio lampante per esempio sempre guerre di reggia che uh, in questo autunno hanno avuto una commissione per eh, un'opera d'arte da scorrere in un luogo chiuso, eh, gli è andato carta bianca. Eh, loro hanno proposto un'opera e l'opera è stata bocciata perché, secondo la commissione artistica eh, del, dell'evento, era sì, esatto, troppo critica: in realtà molto semplice, non c'era niente di aggressivo, offensivo. Uh, però l'estetica non è piaciuta, quindi è stata rifiutata dopo che sono stati invitati e loro hanno deciso appunto invece di uh, affiggerla alle fermate del Pullman qua, proprio davanti al campus, uh, all'università. Uh, infatti io anche mi trovo d'accordo un po' con quello che dici tu, uh, la chiave sta nel scendere a compromessi ma non fino a troppo, anche perché... Eh, purtroppo poi esistono molti esempi e molti casi in cui l'arte viene poi strumentalizzata soprattutto l'arte pubblica, l'arte che sta fuori, eh, che non sempre viene commissionata e questo fa sì che eh, determinate porzioni di eh, spazio pubblico, tendenzialmente spazi che poi diventano anche a volte spazi della collettività organizzato o meno, eh, vengano poi riqualificati in uh, termini proprio di mh, la parola più banale che ormai conosciamo tutti, di gentrification eh, e quindi proprio dei poli artistici, delle azioni, delle installazioni, interventi eccetera eccetera vanno poi a creare delle dinamiche per cui mh, le comunità che abitano no, lo spazio vengono mandate via eh, direttamente o indirettamente, succede in Italia, succede all'estero, succede un po' dappertutto e infatti una domanda che eh, mi so sorge a me, anche se io non pratico, ma sono un pratico, sono una teorica, eh, però mi viene da fare spesso, una cosa su cui mi interrogo è proprio questa, no? Uh, è molto difficile uh, saper scendere a compromessi per non uh, ricreare poi delle logiche per cui di solito uno va contro. Quindi, um, per esempio voi al Alma, uh, non avete un po' paura uh, che questo possa succedere? Sì, che la vostra azione uh, possa poi essere anche, a volte magari, possa ritorcervi in contro. E contro le comunità che abitano lo spazio, ma anche e soprattutto uh, il contorno, quindi che non sono. No, no. Diciamo, nel caso del mamma, è come anche gli spazi di edilizia pubblica, popolare, il problema non si pone perché per il mamma nessuno paga l'affitto, non è che crescono gli affitti, cioè, eh, diciamo che il mamma è proprio la zona di sicurezza totale, cioè nel senso tu puoi fare tutto, ora poi la questione della gentrificazione dell'arte è un po' delicata perché è vero che questo succede, però è come dire allora per evitare che i prezzi salgano, cioè per evitare che i prezzi salgano non è che non devi vincere i muri, cioè, allora diamo fuoco ai cassonetti sicuramente che stanno a prezzi tutte le sere bruciate i cassonetti, no ma... ma, ma cioè, nel senso, non è, una, non è quella la scelta. Dicono. Il problema di, di contenere i prezzi dovrebbe essere un'altra questione. E infatti, si lotta per il diritto alla vita, non è, si lotta eh, contro eh, gli artisti, diciamo. Poi, in questi anni, tutto quello che prima era spontaneo, cioè, come dire, non autorizzato, è diventato, non solo eh, autorizzato, ma commissionato, sì, lì c'è da interrogarsi sull'uso di una cosa che possiamo definire decoro urbano, cioè è diventato una prassi di diciamo, 10 anni a questa parte, in pochissimi anni, diciamo, amministrazioni politiche, le associazioni, Chiunque pensa eh, diciamo, di commissionare un artista, no? una facciata cieca. Io Devo dire, sono profondamente annoiato di questa cosa che all'inizio a me divertiva la strittata quando mi sorprendeva quando ero stand Lex legs giro l'acqua, che arriva di una pezza così che dopo due ore qualcuno copriva. No, era finissimo, oggi ci scidi su Instagram, c'hai 70.000 muri a Roma, che non te ne accorgi più con me, come dire, è un'era eh, giurassica, cioè la street art, cioè che diventava una roba il Tirex, poi a un certo punto morirà sua, per la sua grandezza quindi, però voglio dire anche lì ci sono artisti per la stessa ragione che diceva lui che fanno il muro quando li pagano e poi fanno anche il muro al centro sociale senza essere pagati. cioè la scelta non è sempre che anche ogni ripeto, per me quella è una scelta soggettiva no? cioè, Io ho tanti amici che hanno lavorato a mamma in altri posti e poi quando è arrivata la commissione hanno fatto il muro e hanno una spesa da fare no, però non è che uno dice ah, ma allora tu ti sei, sei un genito di anche perché le ragioni per cui le nostre città dire, ci espellano il valore dentro quadri a mettere in banca e non è a punti sono altre ragioni cioè, quei metri quadri dentro Roma valgono dalla distanza al centro a prescindere che ci sia non ci sia sono soldi che si manca. Cioè, la finanziarizzazione degli immobili ci caccia dalle città, non c'è bisogno di creare la movita i bar, gli artisti cioè, la città, almeno le grandi città, pagano un metro quadro sempre di più perché sono investimenti finanziari, cioè, sono soldi che escono un metro quadro in una città, quindi anche questo discorso oggi secondo me fa un po' meno, però ci si, si riflette, insomma è chiaro che E diciamo che magari a Torino questo discorso si lega tanto appunto alle trasformazioni che stanno avendo certi quartieri, quartieri che sono né periferici né centrali ma è quella via di mezzo che ora sta diventando appunto mh, sta cambiando totalmente volto eh, anche rispetto a Movida, eccetera e diciamo che in questo caso la cosiddetta street art che poi è tutto ovviamente commissionata da Vazza e altre grandi aziende eh, come dire crea una cornice, forse cerca di fornire anche un'aura a no? quel processo di trasformazione che poi è fortemente antiumano perché prevede appunto, sì, ristrutturazione di grandi palazzi però che come immediata conseguenza è assolutamente, come dire, inevitabile, hanno stratti di famiglie persone mandate sempre più verso la periferia, in qualche modo una cancellazione che avviene quotidianamente poi cancellazione non è perché le persone continuano a esistere da qualche parte e devono andare a finire e in questo caso diciamo che sicuramente una risposta univoca, non c'è a, a cosa sia più giusto fare per il singolo o la singola artista rispetto a commissioni di questo genere, perché è poi quello che dicevamo anche prima e sulla quale poi invito anche un po' a riflettere tutti che... Sì, ora ci troviamo all'interno di centro sociale perché sicuramente abbiamo dei posizionamenti che sono molto radicali rispetto all'esistente e a tutta una società che è basata su principi di eh, sistemi patriarcali e capitalistici, però uh, diciamo che autogatizzarsi, come abbiamo credo, anche scritto nell'introduzione al dibattito, non è sicuramente una soluzione. Cioè noi tutti questi processi cittadini dobbiamo starci, dobbiamo combatterli, Ognuno poi credo con i mezzi linguaggi che ha, che sono appunto dalla manifestazione qui, è col che mettiamo i nostri corpi direttamente in gioco, sia con magari creazione di pratiche, eh, forme di espressioni nuove o comunque non, per forza non esistenti, ma in qualche modo collocati in luoghi fisici che poi sentiscono dei significati, eh, che in qualche modo sorprendono, non lo so, almeno dentro non era, credo, qui. io sono anche più giovane, questo spazio è occupato da tanti anni, però credo che sia la prima mostra artistica in questo senso che viene organizzata e, mh, non è che l'arte non sia mai entrata nelle mura dell'asca come di altri tantissimi spazi sociali perché basta vedere le pareti, sono cioè, penso, universalmente dipinte e comunque pregne di storia e immagini però quello che possiamo dirci che vediamo anche attorno a noi che fanno tutte riferimento ad un immaginario assolutamente militante che sono appunto il cordone, eh, il simbolo dell'oscareria e così via che in cui ci riconosciamo tutti e tutti perché siamo qua dentro, almeno credo però poi in qualche modo rimangono circoscritti a quell'immaginario lì diciamo, mentre il fatto stesso di mettere... Mette, mette, Un'opera d'arte in quanto tale all'interno di uno spazio occupato, credo che crei anche dei posizionamenti nuovi che invitano a riflettere sia allo spettatore che anche poi a chi quell'opera l'ha creata. Ma mi viene in mente prima a partire da quello che raccontavate adesso, ma anche dall'esperienza di questi giorni qua, in cui tante persone che non, non fanno attivismo politico nella quotidianità, poi mettono il proprio prodotto al servizio di una causa in qualche modo. perché... Comunque siamo in uno spazio occupato illegalmente, questo è un dato di fatto, quindi nel momento in cui ci si entra dentro si prende coscienza e diciamo, si rivendica questa cosa qua. E, no, mi sono coperta e in qualche modo scusate, <ride> e in qualche modo diciamo, permette anche a chi uh, fa cioè, altre pratiche nel quotidiano di uh, supportare delle cause che ritiene giuste appunto a partire dal diritto alla casa di cui stiamo parlando adesso per cui anche qua a Torino esiste un'occupazione abitativa con circa un centinaio di persone all'interno e anche lì eh, diversi muri sono stati dipinti poi da collettivi e artisti come Gueriglia Span che citavamo prima che appunto non escludono le istituzioni in toto ma attraverso le rendono vivi anche gli spazi sociali eh, hanno fatto un muro qua dentro anche settimana scorsa con il giardino dietro e credo che anche questo modo di, in qualche modo di interrogarsi continuamente creando anche, creandoci da noi delle occasioni sia per discutere che poi, per poi diciamo, avere anche una piattaforma visiva e diciamo, pratica per così dire come un'esposizione collettiva, siano importanti, cioè, sia perché sicuramente c'è una crisi dei movimenti quindi dobbiamo pensare a inventarci sempre, sia perché in qualche modo l'arte viene vista come inutile cioè, per noi sicuramente nel, in positivo nel senso che appunto non ha una funzionalità immediata quindi non è un prodotto o una non è per forza un prodotto una merce ma talvolta insomma viene anche no, <ride> come dire, discriminata in qualche modo mentre credo che sia alla base della costruzione di immaginari comuni anche nelle lotte sociali e non solo ma, nel vivere quotidiano <ride> Dai, già col microfono ovviamente gli interventi sono aperti quindi qualsiasi cosa vogliate dire o chiedere fatevi tranquillamente avanti Eh, niente, io credo che tra le cose varie e tutte interessanti che sono uscite sia eh, tra le cose interessanti che sono uscite fuori, eccetera, a me preme sottolineare quanto in realtà eh, su dei discorsi di classe proprio il fatto del prestigio artistico e di quanto appunto possa essere utilizzato talvolta da eh, dei gruppi di potere, dei gruppi di potere che sono fluidi, nel senso che può uscire a seconda del, dell'opposizione che c'è in un comune o all'interno proprio del governo nazionale, eccetera, mh, si possa approfittare dell'arte per portare prestigio, per poter porre delle critiche rispetto a delle cose che diventano poi propaganda e quindi si ha beneficio eh, nel, nel caso in cui eh, un ente di potere promuove l'arte o nel caso in cui si possa eh, pro, permettere di criticare determinate pratiche artistiche in generale credo che sottolineare l'importanza di fare ricerca all'interno di spazi che siano organizzati possa essere veramente una chiave per eh, Sempre mettere in critica questa forma di prestigio, perché alla fine mh, quando ci si mette a lavorare e gli artisti vedono che eh, in un determinato spazio possono fare ricerca e eh, praticare, si crea, cioè, non lo so, a me chiamo sacco l'attenzione, perché si crea proprio un momento di, eh, di libero accesso alla ricerca, alla critica, anche alla crescita e al, al, si crea una rottura proprio a quella situazione di. Eh, diciamo standardizzata che magari ti promuovono anche in, eh, tramite i social tramite anche a volte eh, spazi di studio istituzionali non so che la dinamica di ah no eh, per fare l'arte devi stare eh, per far sì che l'arte abbia valore come è stato detto deve essere, deve entrare nell'aula di qualcuno di qualcosa invece è proprio il meccanismo contrario di eh, Riuscire a costruire queste, queste ricerche in spazi autodeterminati fa sì che um, si possano poi creare quei, quegli immaginari, quelle pratiche, quelle, quelle sostanze um, che sono in grado verità, anche di mettere in discussione degli assetti sociali e tutta una serie di cose. Ad esempio cito il fatto che da poco qualcuno del PD forse abbia detto proprio a Torino che gli spazi occupati servono solo a fare il disagio e quindi ma anche mh, cito Pietro come ha raccontato l'avete con molto rispetto perché mi ha proprio fatto strippare era molto più strutturata infatti su come si raccontava di questo intervento che avesse fatto questo qua rispetto al fatto che costruisse veramente un pensiero logico certo dialettico cercando di smontare gli spazi occupati come se siano solo una, eh, un luogo dove protrarre il disagio che non è mm, cioè una cosa mm, critica quanto abbia provato a costruirci una dialettica forte eh, quindi cosa mi allaccio a questa cosa perché se degli enti di potere eh, sono in grado di eh, prendere a tappeto delle cose e usarla per fare dei loro schemi di propaganda invece nell'utilizzare nell degli spazi auto-organizzati artistici dove creare anche delle forme di corricerca per usare parole interessanti eh, niente, si, si, si slega il fatto che loro possano permettersi anche di eh, usufruirsi di questi strumenti per propagandare e invece si prende proprio il coltello dalla parte del manico in questo senso. Eh, mi sembra una buona forma di praticare, di, di cercare, di costruire, di stare insieme. Eh, beh, spero che possano lasciare un'esperienza del cioè, Complimenti! è spesso inutile a funzionare e più, ancora più che a funzionare forse diventa disfunzionale nel momento in cui proprio eh, il mondo mi vuole, super produttiva, iper produttiva, eh, al passo, al ritmo, decido di stare 10, 20, 30 ore davanti al film bianco, cioè la cosa più disfunzionale del mondo quanto può essere una festa, quanto, quanto organizzata, quanto può essere un corteo e quindi in quel senso l'arte assume un ruolo politico perché esce da degli, degli schemi che vogliono trarre delle griglie nel quadrare. l'arte per compromesso, come si diceva, eh, si compromette anche un pochino perché rientra in questi schemi, in queste griglie che escludono un po' i margini, eh, come si diceva, le periferie per creare un unico, un unico centro che poi non è mai possibile perché un centro, per quanto sia grande, crea dei margini ancora più, più grandi eh, e quindi forse proprio l'essere disfunzionale dell'arte più che non servire a nulla, andare contro ciò che serve crea quasi un servizio nel posto, in questa entropia distruttiva. C'è proprio un, eh? è un gioco, come dire, questo, no, del dentro fuori, ma non un gioco senso... ma cattura l'artista, cattura l'opera, eh, come dire, no, la compra, nel senso valorizzandola, a volte anche distruggendo l'artista, distruggendo questa carica, no, di di brutale tu, eh, cioè disinnescando questo tipo di processo, a volte, però è vero pure che lo si può fare al contrario, cioè quando tu catturi il museo, e lo porti dentro Metropolis, sei tu che hai preso una cosa loro, l'hai fatta tu e l'hai disinnescata, capito? Quindi non è una questione, eh, cioè, cioè bisogna continuare questo gioco, poi sicuramente anche quello verrà catturato, sossunto, messo a re da qualcuno e tu dovrai scartare e fare qualcosa per continuare, se ci riesce in maniera fantastica fantasiosa, come dire, no, a fare la tua battaglia, capito? Però non è che c'è, eh, eh, no, c'è, come dire, si entrare e uscire da grepe, abitarle, modificarle, poi mutare forma, eh, quando uno pensa che ti trova lì, tu stai già da qua, cioè, questo secondo me è uno sforzo che va fatto sempre, per quello dico non ci ingabbiamo da soli, dentro. No, delle forme sia visive, ma anche, come dire, no, a volte, non dico logiche più comunitari, se noi siamo così, ci riconosciamo, tutto, Però eh, no, invece eh, devi mutare forma, devi assumere anche gli strumenti del nemico, usarli in maniera spiazzante, no? Cioè, se no non eh, c'è partita, noi possiamo giocare una partita anche con queste forze così grandi sempre negli spazi piccoli che ci sono cessi per, per superficie e per tempo, sono spazi piccoli, c'è cioè, una battaglia grande, se ce la vinciamo solo quando muoiono da soli, cioè, quando si estinguono, non, non possiamo, io penso, ma dentro questi spazi piccoli spazio perché poi lo chiudono quando hanno sequestrato le cose il mamma lo aveva buttato giù no? il magazzino l'hanno chiuso con i valori del perché andava scoperto il mamma perché qualche altra artista che pure si diceva contro i grandi musei istituzionali per c'era la ah, cioè per dire ci sono dinamiche di dentro le cose Io però devi rinascere cioè come dire, no? devi seminare esporre e rinascere quindi io penso che si possa fare sempre in una dimensione da crepa diciamo poi la crepa provi anche se metti radici a forzarla si sa mai che è legge il muro capito però diciamo, è più facile che ci passano sopra dire, un po' di cemento e quindi andare ad abitare altrove, diciamo, con le tue cose, no, pratiche resistenti, <ride> però, eh, però fallo mutando pure nel, nel, nel trasporto, so se no sei no, se subito riconoscibile, sai quante parole d'ordine, odio, ma lo sapete bene di me, chiunque fa politica e molti metri vengono le parole d'ordine, sono diciamo, dopo quelli trovi nel PNRR PNR, eh? cioè, capito, no? Quindi, voglio dire, se è così bisogna cambiare queste progetti, cioè, bisogna modificarle aggiornarle, idem tutto quello che riguarda delle pratiche artistiche che vogliamo mettere in campo, no? Quindi abbiamo già perso, insomma, no? Non è che la Biennale cede, diciamo, che cioè, le sue regole, no? Noi dobbiamo... Siamo come i topolini nell'era del T-Rex, insomma, tutti i modi riusciamo facciamo il nostro lavoro, sperando di sopravvivere, diciamo, avere un'era in cui il T-Rex si sarà estinto, però non abbiamo la forza credita, di attaccarlo frontalmente dobbiamo essere abili, diciamo, no? però, però l'immaginazione, l'arte serve anche a quello, cioè dotarci capaci da spiezzare e, e infatti per rispondere anche a Tommy e Emma giusto Emma sto continuo a scusatemi non mi dicono il cazzo di nome di mamma mia e infatti l'esempio, perché poi mi sembra di essere monotematico, ma purtroppo è così, l'esempio di Blu all'epoca in cui a un certo punto eh, li, tolgono muri, li tolgono dei muri dalle fabbriche, si riportano dentro i musei e quello allora si è di fare e quello allora io vado per tutta Bologna, che era spaccata di murales e si è andato a far, li copre tutti di grigio. Quindi come dicevamo sempre, trovare nuovi modi, nuove forme che spiazzino No, e quindi quello a un certo punto ha detto ok mi ha portato via il murales, bomba, grande, tientelo, io ti cancello tutti gli altri, peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti. è una, è una grande frase che poi è stata sul muro dell'XM che è apparsa che non si sa se l'ha scritta lui, l'ha scritta qualcun altro e riagganciandomi a questo per esempio, eh, non so se voi sapete Staccando di pallo in frasca, eh, non, poi, non so se sapete quello che è successo a questo artista che non mi ricordo il nome, eh, per cui praticamente ha rappresentato con un lavoro di, eh, di poster art, quindi neanche invasivo sul muro di per sé dipingendo, è successo poche una settimana e mezza fa. Eh, ha rappresentato la Meloni con eh, messina denaro che si danno la mano intanto si scrivono il sottoscritto in buona fede no? Cazzo! Eh, praticamente gli hanno portato, cioè, hanno portato via brades, e poi gli sono andati a casa a fare le perquise e a portarselo via e a fargli tipo uh, il filipendio no? Che C'è, cioè, tipo... <ride> e quindi anche lì la loro domanda è proprio, è proprio anche questa cioè trovare sempre nuovi modi che per cui non vieni masticato eh, digerito e disputato fuori come oggetto eh, ma allo stesso tempo come la vedi eh, rispetto al momento storico in cui siamo in cui addirittura ripeto un poster del cazzo viene eh, rischia di un ragazzo che fa un poster rischia di prendersi il vilipendio e, come mettersi davanti a una cosa del genere, visto che è una cosa che, ripeto, poi a un certo punto Blu ha fatto murales in giro dappertutto, anche all'epoca, soprattutto all'estero, pure attraverso dei percorsi lì, eh, che non sono totalmente fuori da un'ottica eh, istituzionale. Da noi ormai Blu ha deciso di fare così, ma nella sua vita passata ha fatto anche dei grandi murales attraverso delle istituzioni. Oggi come oggi, attraverso anche queste storie, vediamo che è sempre più difficile come mettersi davanti, anche. A... Cioè, come la vedi tu eh, questo momento per gli artisti quando l'estremo è da una parte che uno può coprire i suoi murali se dall'altra invece viene mh, denunciato per vilipendio eh, per aver attaccato un, uh, un poster? Ah, Guarda, voglio... cioè, non è un bel momento, però diciamo che è stato quando, eh, diciamo, a San Basilio ha dipinto eh, i poliziotti che si trasformavano in maiali, che è stato mm -hmm. con, con cancellato immediatamente cioè, non è che bisogna aspettare la Meloni che era, quindi, eh, no, perché, no, no, vabbè, senza denunce di quelli, perché non sanno come il nome concetto, è che le denunce sarebbero arrivate come sono arrivate a tutti gli artisti quando sono stati diciamo identificati in qualche modo, quelli non gradivi. Abbiamo fatto questo instant book su Jacob, insomma, che conoscete probabilmente, insomma, quando è stato, quando la annunciato è annunciato, eh, finalmente questo imbrantatore seriale è stato pizzicato. Eh, abbiamo fatto un libro così cercando di spiegare, tanto che... Eh? no no no c'è quello che scrive c'è che <ride> scrive c'è che ti mette le ali quella è l'unica volta che ha aggiunto una cosa a Gecko se no lui eh, firma, firma la città diciamo è un po' come dire un reddimento quello delle, delle, delle taglie no? cioè, però lui le, le fa in una forma sempre come dire quasi un'invasione no? una specie di cosa virale lui vuole coprire tutto, quindi cioè, è una grande, noi l'abbiamo cercato di leggere come opera d'arte, abbiamo ovviamente detto che la città eh, come dire, deve essere in grado di accogliere le, come dire, la sorpresa, l'elemento anche no? come dire, cioè, di, di, di, di dibattito, cioè una cosa piace o non piace, non fa niente, non si fa, si, fa si, dice, cioè, si discute, no? cioè, Tra l'altro è un atto anche questi che ripuliscono il te. No? Cioè, vedete che cioè, quando puliscono una strada, dai graffiti, dai... Legate. Sì, cioè, però lo fanno in cioè, legale, quando, quando perché i muri non sono loro, quindi, quindi, quindi è interessante questa cosa. Cioè, uno dovrebbe denunciare, dovrebbe denunciare una mossa, diciamo, al rovescio, e dopo che denuncia, dopo che denuncia, no, eh, di andare a denunciare le take perché sono muri non suoni, quindi come si è permesso di cancellare una cosa dal muro di casa mia o dalla strada pubblica, cioè, no, è un gioco, però è un gioco che solleva delle questioni, In no? In fa un caso, questo può essere una riflessione interessante su ciò che anche che è autorizzato ciò che invece non è autorizzato, no, c'era a Roma, c'era uno o due addirittura, ma c'erano due mostre molto importanti, una era a Bensi, l'altra era, non so quale altro, scritto di fama, internazionale, forse è bene. Sì. Quindi due mostre che celebravano in posti super istituzionali, un'arte non autorizzata pare che ci sia stata la, proprio l'inaugurazione della quadriennale di Roma, il palazzo dell'esposizione, esposizioni, un'inibuzione che qualcuno ha scritto e poi ha scelmato e fosse proprio eh, di Bensi, cioè, che è arrivato dentro, ha fatto lo stencil, cioè la risposta del palazzo, cioè delle Invece di dire tanto verifichiamo se sé, non è un po' il ma è addirittura in maniera anche un po' così come se la sfrutta pure, perché no? abbiamo avuto la gente, secondo me, che magari non andava alla vaginale, si andava a vedere la pre ma invece è stato cancellato in mezz'ora, senza nessuna verifica, cioè c'è stata proprio mezz'ora la strada, cioè è, è, è 200 metri più, là c'è sì. sì. la mossa dove tu, Celebri no. Capito? Allora, perché quello celebri che quello cancelli? Perché lì è un lì è uno spazio debutale e quello dell'artista sta nella gabbia che gli è dato Quest'altro se l'è presa, diciamo, lo spazio e gli viene subito tolto è lo stesso artista, non è nemmeno più dire quello mi piace e quell'altro non è un artista, è un imbrattatore di musica no, voglio dire, è proprio lo stesso quindi è interessante capire anche cioè che ci sono luoghi dove si può creare quindi è interessante sì, sì, è ovvio <suscr> che no? il sistema di città è inutile, la possiamo attraversare in molti modi, infatti ho sostenuto insomma Geku e il suo lavoro, però diciamo, l'interessante è Ripeto, lì molti possono dire perché è un po' più complesso, un po' più concettuale il cieco cioè, che scrive il suo nome e dice ma anche se è autoriferito, scrive io, scrive io. Oggi, oggi, scrivere, io, oggi scrivere io è una cosa che dovremmo scrivere tutti. Cioè, oggi che non contiamo niente, cioè, che non possiamo dire niente, che pure se qualcuno ancora mente un inizi su una scheda elettorale non conta niente, cioè, scrivere io è anche una cosa politica. No, io volevo chiedere se c'erano ancora domande dal pubblico e No, si è fatto un po' tardi, sono le 11 Andremo chiudendo magari Se non ci sono interventi eh, vabbè, Io dico solo una piccola cosa, veloce Lascio la parola di per chiudere veloce da niente, secondo me semplicemente, appunto io mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto, senza stare a dilungarmi, in realtà credo che eh, l'arte debba essere investita, si debba prendere anche la briga di investirsi di una eh, responsabilità di trasmettere dei messaggi che siano politici, collettivi, eh, sociali soprattutto, perché anche se non, non ho forma no, di murale, so comunque correttamente eh, risultato di arte figurativa che uno comprende in toto, eh, l'arte è capace di avere, spaziare in, nelle discipline in una maniera mh, fantastica e quindi anche tante pratiche che uno non vede come pratiche artistiche mi è venuto in mente prima, ma sarò qua di dimenticarmi che mi è detto, sono, sono entrata al mampo e l'artista e loro ancora adesso no, portano avanti eh, tutti i capodanni eh, per persiani insieme alla comunità curta una festa di comunità dove eh, si rispecchiano un'arte relazionale quindi partecipativa, sociale che non ha nulla a che vedere con l'arte come viene pensata di per sé quindi la secondo me appunto bisogna, anzi è necessario che si perpetui questo no in questo senso senza lasciarsi troppo ne sconfiggere, nel perdersi d'animo rispetto a quello che è poi magari a volte la concezione un po' più totalitaria di quello che è la società nei confronti dell'arte che appunto poi ci viene da pensare anche simpaticamente no, che sia inutile, eh, però in realtà lo è tutt'altro, come conosciuto il fatto che tutti noi presenti, parlanti e ascoltanti lo sappiano e eh, perpetuino questo pensiero, ecco. No, no, Spartans, sono bravissimi a riuscire da istituzioni, a parte che Piccio insegna a Roma 3, quindi all'università, un ma hanno fatto la mostra al centro con poi fanno le cose nel centro, no, nei campi Roma, quindi diciamo è una grande abilità quella di sapere entrare anche nelle istituzioni che raccontare per fare delle operazioni che magari le istituzioni neanche piacciono però ti sei guadagnato quella cosa per cui riesci a imporla no? quindi insomma un po' meno rigidi, un po' più scuscianti eh, sì, l'ultima cosa, siamo... hey, questo è il mio pensiero personale eh, da Graffittaro e eh, siamo sempre abituati a dover a un certo punto che facciamo un'opera a doverla mantenerla così nel tempo forever and never, Mona Lisa insegna no? Detto questo, quello che mi hanno insegnato i treni è che prima o poi quella cosa raga scomparirà, quindi continuate, la mia proposizione è continuate a fare cose sui muri anche se scompaiono, chi se ne frega perché per me personalmente il graffito ha una vita, ha una caducità, è una cosa che inizia da un punto e finisce in un altro e chi si è visto si è visto. Ah, scusate taglio un modo un po' brusco però si è fatto tardi potremmo stare a chiacchierare ancora un sacco ma nulla ci metta di rifarlo più avanti quindi appunto rimaniamo in contatto e di sopra vi abbiamo stilato abbastanza c'è cioè la mostra sono circa una cinquantina di artisti e artisti inauguriamo ci facciamo un po' di chiacchiere e grazie mille a Raitra a Giotto De Binis, Dimitri a tutti voi che ci avete ascoltato chi yes, è sposto di sopra? No, grazie a voi! <ride> eh, dai.